Iniziamo, che cominciamo. Il Signori, ma Signori, un'altra un attenzione, così iniziamo la serata. Serata particolare, serata eh, e a Taranto questa, questa bomba d'acqua, così mi viene adesso, Questa stamattina ha creato il panico nella città, ma veramente il panico perché ha allagato un po' tutto. Tamburio, non il tampuri, un tampuri in particolare, eh. ma anche tanti altri ori, so, insomma, anche la città. Signore e signori, buonasera, benvenuti a questo nostro nuovo incontro di presidenza lucana. Il, è un incontro atteso eh, perché è particolare, perché parliamo di alimentazione. L'alimentazione l'abbiamo messa più volte in, in cartello, però non l'abbiamo mai fatta decollare. Oggi questa, questa cartella Parte, parte in questo modo, parte con un programma un programma difficile, difficile per, per comprendere per quanti no, tutti quanti noi, perché abbiamo una vita un poco diversa, vita riterrà di in una vite diverse, quindi stasera parlare di, di queste cose sarà molto interessante preso a questo. Dopo l'incontro che abbiamo fatto con Nico Fasano, dipinti di ambito napoletano 600-700 e tarantino, per i nostri venerdì culturali sarà proposto quindi fruttarismo e carpotecnia, sarebbe cucina basata solo sulla frutta, della carpetta appunto alimentazione naturale. L'argomento che i relatori tratteranno... È nuovo... L'argomento che i relatori tratteranno è nuovo e da una gran dose di teoria suffragata da studi scientifici che dimostrano le origini fuggivere della nostra specie. I fruttariani al centro della nazione sono uomini che si cibono di sola frutta, in alcuni casi anche di certi ortaggi considerati botanicamente come frutta. L'anatomia e la fisiologia comparata indicano, in modo incontrovertibile, l'alimentazione idonea alla specie umana, cioè la frutta. Gli studiosi della materia chiariranno, senza creare allarmismi, questo ritengo che eh, sia chiaro, il perché l'alimentazione nel mondo contemporaneo costituiscono la prima causa di molte patologie. I relatori dell'incontro saranno gli studiosi della materia Girolamo Venturi, alla mia sinistra, benvenuto destra, alla mia destra, è già stato partito da noi e tornerà con una tesi di laurea appena possibile. Al termine del loro incontro, del loro parlare, sarà, uh, ci sarà un dibattito sulla materia, un dibattito aperto sulla materia trattata. Quindi c'è la parola prima a Girolamo per introdurre la serata. Grazie a tutti, buonasera. Niente, è molto interessante questo perché uno dice ma se dobbiamo mangiare solo frutta che poi cosa non mangiamo nient'altro? No, assolutamente. La frutta diciamo deve essere un alimento integrante per poi mangiare anche altro. Chiaramente la mia esperienza personale è di un fruttarismo al 100% poi da tre anni, so benissimo. Uh, perché la frutta non è soltanto la mela come qua vedete ma è anche, diciamo, frutta ortaggio quindi pomodori, cetrioli tutto ciò che è l'ingrossamento dell'ovario di un fiore botanicamente è un frutto, quindi polpa insieme dentro quindi questo si sì, può abbinare emozionalmente alla carpotecnia perché la carpotecnia è una manipolazione del cibo la frutta per fare gli spaghetti per fare le lasagne per fare la pizza anche la pizza facciamo il McFruit, quindi facciamo di tutto cioè tutto quello che emozionalmente noi mangiamo quindi dalla carne la pasta le verdure no? il, il classico cibo che noi mangiamo lo possiamo fare con la frutta e quindi questo soddisfa il lato emozionale no? perché noi siamo attaccati al cibo più che altro per un rito ci sediamo con bivialità no? sono tutte queste no? le accomunità no? le, le accomunanze no? che ci porta a mangiare tutto questo quindi lo possiamo fare con la frutta lo possiamo fare con la frutta perché è il cibo più salutare energeticamente diciamo il cibo migliore come scala e quindi chiaramente poi anche Fabrizio vi dirà perché determinate patologie col tempo vengono fuori perché chiaramente noi non facciamo altro che accumulare nei decenni dei carichi tossiemici che è chiaramente col cibo a specifico, in genere si dice a specifico perché è fuori diciamo, dal cibo naturale, perché noi tutto il cibo che è di fuori dalla frutta, anche determinata frutta lo dobbiamo cucinare, però tutto quello che è di fuori dalla frutta deve essere o cucinata, demolita, macinata, non la possiamo mangiare tutta com'è un chicco di grano, non lo possiamo mangiare così come, la carne cruda, non possiamo andare al vitello, al zannarlo con i felini perché non abbiamo la dentatura adatta, non abbiamo l'anatomia adatta, non abbiamo lo scatto, non abbiamo la forza, non abbiamo l'aggressività di un felino, questo sto parlando punto di vista naturale. Non confondiamoci adesso con la tecnologia che ha semplificato, noi andiamo al supermercato e troviamo tutto, supermercato troviamo le uova, la carne, già impanati, già pronte, le pizze già fatte, quindi non dobbiamo sprecare molta fatica. Ma proprio perché questa tecnologia ha un attimo, ci ha disorientato. Quindi cosa significa? Che in un certo senso diciamo beh, tanto al supermercato, vado al supermercato, trovo tutto, mangio tutto, quindi noi possiamo mangiare tutto. Non è proprio così, insomma, perché l'anatomia e la fisiologia comparata dicono precisamente qual è il nostro tipo di cibo uh, e chiaramente uh, oltre a questo ti fanno capire anche diciamo, lo spreco che c'è per esempio da, dal punto di vista dell'impatto ambientale no? che poi mh, sto facendo diciamo, una, una presintesi cioè nel senso che la zootecnia e la agrotecnia quindi la zootecnia e tutto quello che riguarda il cibo animale, l'agrotecnia e tutto quello che riguarda i cereali, hanno una devastazione sull'ambiente devastante, addirittura che il 75% dell'inquinamento riguarda soltanto questo. Poi viene il petrolio, perché il petrolio ovviamente è in uh, aiuto alla zootecnia e all'agrotecnia. Noi abbiamo avuto quello che mangiamo adesso grazie al petrolio e quindi grazie all'agrotecnia e alla zootecnia. Quindi sono state delle tecnologie che hanno implementato e hanno sviluppato in una maniera esponenziale una quantità di cibo incredibile. Lo sapete tutti, no? Andate al supermercato e dovete qualsiasi cosa, no? Ci sono uh, scaffali pieni di carne, di uova, di cereali, di pasta, di, di, di sughi, c'è di tutto. Un casino. Quando soltanto 30 anni fa, non dobbiamo andare secoli, 30 anni fa non c'era nulla, di questo pure pochissimo. Se voi, insomma, siete di una certa età, quindi sapete, vi ricordate benissimo che 30-40 anni fa non c'era quello che c'è adesso, no? Giusto? A livello di supermercati, e di produzione, di... di non c'era tutto questo sì, c'era il cibo classico che noi conosciamo ma no nelle quantità esponenziali che c'è adesso ecco. senti Fabrizio, vuoi che ti lascio la parola, cosa vorrei presentare a... allora, sì, uh, suo... Mi sentite la mia voce? c'è il piano del microfono? no, no allora, può sembrare strano ma uh, dalla frutta insomma, dalla mutata vita che noi abbiamo da qualche migliaio di anni, si chiama civilizzazione, si è creato tutto il mondo artificiale che ci circonda, integralmente. Case, vestiti, tecnologia, eh, patologie, qualsiasi cosa che noi conosciamo, la vita che noi oggi viviamo, è determinato perché abbiamo mutato la nostra alimentazione. Allora, secondo già uh, le scritture diciamo così anche di carattere mitologico, storico, religioso, l'uomo, oltre che diciamo dal punto di vista biologico, l'uomo è un animale frugibolo, cioè è adatto unicamente, non si sente? Unicamente e solamente per eh, inserire eh, nella sua porta frutta. Qualsiasi altra cosa viene messa dentro eh, è un Materiale semi cioè estraneo alla biologia. Quindi chiaramente ci riferiamo al cibo solido, ma anche cibo liquido, poi quant'altro la e gli atomi, quindi farmaci, integratori, sostanze, qualsiasi cosa, ovviamente droghe, allucinogeni, qualsiasi cosa. Tutto assolutamente estraneo. Stesso discorso avrebbe fatto, chiaramente per ragioni di sintesi, non possiamo trattare ogni aspetto qualsiasi cosa venisse applicata anche sulla nostra pelle che è un, il nostro secondo polmone e ha un grande potere assorbente la parola paradiso nel, diciamo così nella mitologia biblica deriva dal persiano paradesos che poi è mutato in, in ebrali un dal palesh che vuol dire frutteto cioè l'uomo nello stato originario viveva in un frutteto Tant'è vero che sia nell'immaginario collettivo che nell'iconografia tradizionale l'immagine del paradiso è l'uomo nudo in mezzo al giardino all'accogliere accogliere la frutta. Viceversa, viceversa uh, perché questo? Perché? Allora innanzitutto specifichiamo una cosa fondamentale. Noi siamo animali tropicali. Cioè il nostro habitat sono i topici. Perché la nostra temperatura corporea è 37 gradi, quindi la fascia, il range di temperatura che possiamo tollerare è un range che va dai 30 ai 40 gradi. È l'unico che ci tocca a senza vestiti, senza calze, senza quindi tutti gli ausili artificiali che abbiamo dovuto pian piano strutturare nel nostro Chiaramente uh, la mutazione di abita ha portato anche alla mutazione di alimentazione nel tempo. Cosa succede? Che eh, dal punto di vista eh, storico, quando l'uomo ha mutato l'alimentazione, quindi è passato dalla frutta al consumo di ciò che non è frutta, adesso vediamo bene cos'è frutta, ha dovuto eh, ristrutturare il suo acqua. Allora, innanzitutto specifichiamo cos'è il frutto. Il frutto è, dal punto di vista botanico, l'espansione dell'ovario del fiore. Il fiore è l'organo genitale della pianta. Non capito, scusi. No, no, sta parlando a te Ah! È l'organo genitale della pianta. Tant'è vero perché si usa la rosa, il fiore, nello scambio simbolico d'amore perché chiaramente rappresenta la genitalità eh, femminile. Questo caso, anche nel, nel linguaggio rimane quando una, una ragazza perde la virginità. Si dice viene deflorata, proprio perché eh, il, il fiore è il genitale della pianta ed è una parte quindi che non andrebbe mangiata, cosa che invece noi facciamo: carciofi, broccoli, cavoli, sono i genitali della pianta. Quindi il fiore è l'espansione dell'ovario e tutto ciò che contiene all'interno il seme è un frutto. La parola seme è impropria, viene chiamata seme perché in realtà quello è un embrione. Il seme è il polline, quello è l'ovulo che è stato già fecondato, quello è un embrione, è il figlio della pianta. Le piante sono esseri viventi uguali all'uomo e agli altri animali, sono anche loro animali, non sono piante. La parola pianta non vuol dire niente pianta uh, era il nome che diede Aristotele a queste pomme e perché noi le schiacciamo col piede. Era, era per sminuire Come la stessa cosa non ha senso parlare di verdura perché la parola verdura dal punto di vista scientifico non dice niente, indica solo qualcosa che ha un colore da perdere. Al massimo dovremmo dire vegetale La distinzione nella uh, biosfera, cioè di, di organismi viventi è tra animali fototrofici cioè che ricavano dalla luce quindi sono autotrofici cioè ricavano da soli il provventimento e animali eterotrofici o chemiotrofici che ricavano dall'esterno quindi dal cibo come l'uomo e tutti gli altri animali eh, l'unica distinzione che ci distingue nella biosfera il 99,7% delle forme viventi sono vegetali userò la parola piante solo per convenzione perché è comunemente usata però dovete sapere che la parola pianta non vuol dire niente cosa succede? che noi ormai le piante prendono come un sottofondo che non notiamo in realtà sono esseri viventi animali perché anima anima deriva dal greco animos e a sua volta dal lingua europeo che vuol dire soffio vitale tutto ciò non soffia di tale, tutto ciò è forma di vita. Ritornando al frutto, quindi il seme e il bambino della pianta. Quindi stiamo mangiando, quando mangiamo eh, le cosiddette verdure, quindi le foglie, sono i polmoni dell'alba, i tronchi, come il, il fiocchio, per esempio, il Seria. sedano, e eh, lo scheletro della pianta. La testa, la bocca, sono le carote, per esempio, sono le radici. Uh, i fiori sono i, vegetali, sono i genitali e frutto, uh, il frutto continua a ripendere il filo. Potremmo dire che per il carpo c'è cioè la buccia, con il mesocarpo, e la polpa, sono, potremmo paragonarli alla uh, la placenta e al liquido amniotico della donna. Noi quando mangiamo la frutta stiamo seguendo un passo. A questo punto, dal punto di vista pratico, allora per frutta bisogna intendere non solo la frutta comunemente intesa come dolce, quindi le mele, eh, dolce, le pesche, le pere, ma anche quelle che crescono tipo pomodori, melanzane, zucchine, fagiolini, olive, sono tutti perché hanno l'interno sì. Scusa Fabrizio, c'è anche, ho portato lì l'avogado, che è un frutto esotico da, non so se ah, conoscete è un frutto proprio burroso cioè grasso A parte una frutta grassa, come le olive eh. e si può sostituire benissimo al formaggio perché è come se fosse un formaggio vegetale Cosa succede? Allora, per ritornare sempre al racconto mitico oh, mitico vuol dire nel senso eh, etimologico, la parola il mito singolo vuol dire racconto Quindi, nella Genesi cosa si dice? L'uomo si cibavano si cibavano di frutti che dona l'albero e piante che producono sima, sì, cioè gli ortaggi. Cioè si cipava di frutti. Quando ha trasgredito il, eh, diciamo così, il patto con la natura, è subentrato il sudore della fonte, il lavoro pastorirà nel dolore e via dicendo, cioè è iniziata la degenerazione della specie umana. Come è avvenuto questo? Allora, l'uomo per mangiare cibo non specifico ha dovuto cambiare il porto del pianeta Terra, radicalmente. radicalmente. È interessante di dire nelle terre messe, cioè quelle escluse quindi mari, oceani, se nelle premesse vediamo i ghiacciai, i deserti, insomma, calcoliamo solo la parte di terreno che noi chiamiamo antropizzabile, vediamo che quasi il 90% di questo terreno è occupato da agricoltura e allevamento. Cioè, la più grande forma di inquinamento quindi al mondo. Quella è conseguenziale è questo, dalla morte dei tempi. La prima grande causa è deforestazione già erano nel Medio Rivo. I romani, i babilonesi, gli egiziani, deforestazione e desertificazione era creare un cibo che non esiste per l'uomo, e cambiando il volto del pianeta Terra. Quindi agricoltura e allevamento. Tutte le civiltà nascono per coltivare e Qual è il primo fine degli egiziani, eh, dei babilonesi? costruire dighe per i regali campi. Consumo di cereali. Cosa succede? Che l'uomo per mangiare cibo nello specifico deve ricorrere a due stratagemni. Deve cucinare. Gio, è interessante vedere la pagine dell'inferno. Ah, è vero, è vero. Cucinare e condire. condire perché ciò che mangiamo, tutto ciò che mangiamo, chiunque, letteralmente non gli piace. Diciamo che gli fa schifo. La carne, la pasta, fa tutto schifo al nostro palato. Noi se non mettiamo le droghe, cioè sale, zucchero, spezie, tant'è più che si mettevano delle droghe e chimicamente a nazione eh, simil eh, dopante, noi non, nella nostra bocca non entrerebbe che non supererebbero il cancello del questo. E dobbiamo cuocere, tant'è vero che l'immagine del paradiso, della luce, del giardino, del frutteto, l'immagine dell'inferno, quindi il che nu, diciamo la qui e ora, è il fuoco. Perché il fuoco ha dovuto far cucinare, distruggere, è diventato ripararsi dal freddo, è diventato il simbolo del focolare domestico, perché l'uomo, una volta che non ha vissuto più i tropici, ha vissuto in climi extratropicali ha dovuto cercare nel fuoco il punto di raccolta, ripararsi dal freddo, cucinare il cibo a specifico per abbattere il carico tossico tutto ciò che mangiamo quindi sono cadaveri, o animali o vegetali escluso la frutta, sono tutti cadaveri, tutti quindi l'uomo è un necrofago chiaramente tutti i cadaveri vanno in putrefazione e la putrefazione, che è sintomatica dall'odore perché tant'è vero che putrefazione deriva dal verbo putre relativo vuol dire puzzare. Quando noi uh, passiamo tipico dalla pescheria, no? Perché il pesce, essendo l'alimento peggiore in assoluto, è quello che va in putrefazione perché, essendo animale d'acqua fuori con l'ossigeno, a un altro uh, meccanismo di protezione. Quello va nel nostro intestino. Quando qualsiasi persona si fa l'autopsia, si trovano almeno dai 15 ai 20 kg di feci in evase. Cioè l'intestino è tutto colloso, e quella è la bomba chimica, perché il sangue che parte dall'intestino va in ondi distretto stretto, tutti, i neuroni, eh, i muscoli, porta questo caldo tossico altissimo dappertutto. È la causa di tutte le malattie. Tutte. La civilizzazione è la malattia. Scusa, Perché ma penso, avevo messo anche l'impatto ambientale... Vuoi... Che... No, no, non so, vuoi dire anche per... Allora, l'impatto ambientale. Allora, c'hai il famoso eh, filosofo e giovane geografo tedesco, Alexander von Humboldt, a fine 1700-1800 aveva calcolato che la superficie di terreno, che se, se dovesse essere utilizzata per produrre della carne, dovesse essere dedicata a un uomo, potrebbe vivere al massimo una famiglia, dedicata ai cereali 10, dedicata alle verdure cosiddetta del 200 dedicata alla frutta 1000 perché il rapporto superficie re, resa è completamente eh, sbilanciato per produrre in una determinata quantità di terreno del grano, un mettiamo, come per sulla standard possiamo avere 15 kg di frumento, quindi grano 45 kg di patate ma ne possiamo avere 1.800 di pane. Quindi la resa in termini uh, produttivi è in Questo comporta consumo di acqua, di territori, di risorse, nel nostro caso quindi petrolio, chimica, perché tutto ciò che produciamo serve a medicina specifica, quindi agricoltura e allevamento. Poi l'uomo ha dovuto creare l'artigianato perché servivano gli strumenti, per cacciare a alta quantità in naturale, quindi doveva cacciare a bisogno del fuoco. Ma il fuoco in natura non si trova. Trovare un fuoco se uno si trova in natura che mangia e scusa la frutta, cosa può mangiare? Questa è una domanda. Niente il fuoco non si trova. Conservarlo è stato un problema. Tant'è vero che il mito di Prometheus ci raccontava come era problematico per l'uomo avere il fuoco le verdure, la lattuga che mangiate in natura non esiste quella è stata incrociata dagli uomini la lattuga è dura e amara l'amaro indica gli alfaloidi, le sostanze che voi non dovete mangiare perché l'amaro, il salato l'acido tutti gli altri gusti delle nostre famiglie gustative ci indicano che dobbiamo tenerci lontano L'astro l'acido è una cosa andata a male vino, uva vino e uva acqua reticola acqua reticola, oltre che essere è un canceroso di tracassa è una amico veleno stesso è un veleno citoplasmatico, cioè se, entra, se la cellula non riesce a tenerlo fuori da sé nella matrice di questa cellulare la cellula rischia eh, di morire immediatamente per quanto è tossico quindi in natura non si può mangiare niente esclusa la frutta e neanche tutta la frutta perché di frutta ne esistono quasi 300.000 e il 99,9% sono tossici per l'uomo, solo una piccola porzione: perché ogni animale ha il frutto specie specifico. Il frutto specie specifico dell'uomo è la mela: la mela rossa, esattamente